Zombie Apocalypse Allora ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, un altro nuovo video dove pulisco le tazze della colazione. Vediamo un po' come va a finire questo video Sperando che vi piaccia e ci vediamo dopo ai saluti finali. A dopo, buona visione. In alto più o meno e niente, eh, qui come potete ben vedere, ho pulito bene bene dove eravate voi perché voi eravate tutti di qui, cioè il, te il telefono era appoggiato di qui. E io nel frattempo ho dato una bella ordinata dove ho potuto lì, vabbè, non ci fate caso. Qui c'è eh, le fratelle che abbiamo fatto io e mia nonna insieme. Non so se sono venute benissimo perché non vedo che siano venute benissimo per niente. Quindi non mi criticate per questo perché tanto a me non mi interessa. L'importante è importante che siano buone e vi assicuro che sono davvero buone anche se sono un po' bruciacchiate. Non l'ho fatta io, ma più o meno mia nonna l'ha fatta poi qua c'è un portafrutta che ovviamente la frutta non la devoriamo sempre ma ci mettiamo qua massimo delle banane boh. questo è il portapane preso da Lidl e vabbè non l'ho preso io ma mia zia per regalarcelo a noi questo era della mia questo bronchino era di quando mi sono affreddata io ma vabbè dettagli un eh, questo cos'è una centrifuga che ovviamente non usiamo più perché dobbiamo far aggiustare, non so cosa c'ha Quindi la facciamo aggiustare, questa centrifuga. vedete, eccola qua. Lo, lo spremi agrumi, un piattino con sopra del sale, l'acqua che ci serve sempre. Ma va, e nulla qui c'è. abbiamo eh, Vabbè, non è perfetto il nostro lavandino. Per piacere, non ci criticate, ma noi l'abbiamo i piatti così. Questo è per asciugare, per. Le, per pulire bene bene dove c'è dove c'è tutta la sporcizia che accumuliamo quando mangiamo o nell'altra tavola poi qua sono i piatti a eh, scolare come potete ben vedere e niente qui ho lavato tutto io questa pentola l'ho ripassata perché vedete nei manici era tutta zozza e non so se l'ho lavata io mia nonna ma Forse l'abbiamo lavata male, io gli ho dato una bella ripulita perché così era inguardabile. Cosa sta pentola è sporca? Ah no, ok, pulita, volevo io qualcosa di anomalo ah no. quando non c'era anomalia. E nulla ragazze, questo era tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Ehm e niente vabbè queste cose qui non, non ve le faccio neanche vedere perché tanto questo qui mi ci, ci trovo benissimo con questo detergente lavapiatti e è un po secca un po le mani ma vabbè queste le devo buttare non ci fate caso tanto le butterò mi servono per pulire la stufa pellet e vabbè quella sluscia eh, la uso per non so che cosa non ne ho idea non mi ricordo perché non lo uso io la uso mia nonna per asciugare i miei pennelli perché anche lei mi aiuta a pulire i pennelli cosa che voglio fare io vabbè lasciamo perdere queste stupidaggini niente allora con questa bottiglia qui c'era del succo di, di pera vedete Il succo di pera e nulla questa è la mia bilancina sarda bellissima la adoro troppo bella un po' zuzzino, ma vabbè dettagli poi qua ci sono i strofinacci per pulire cioè per asciugarci le mani e asciugare i piatti questa è la nostra bella cucina, come potete ben vedere, la bambola dove porta sacchettini. Ecco qua, e nulla, questa è la nostra bellissima cucina. Bella ma comoda, qualcosa la dovremmo cambiare ancora, ma mi piace come vedete. Vabbè, non fate caso che è da spazzare, però adesso tra poco spazzo e niente. A dopo. Allora io dovrei spazzare perché così veramente non posso vedermi come sono e adesso spazzo Però mi sa che spazzo dopo mangiato perché non ne vale la pena che io spazzo poi sporco e, e, e devo rispazzare è vero non mi costa nulla ma sapete bene che mi piace spazzare quando non devo più mangiare quindi ci vediamo in un altro momento quindi ragazze allora io adesso vi saluto con questa immagine dietro di me della cucina e ci vediamo in un altro momento cos'è questa roba ah niente eh, quindi eh, io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto ancora scusatemi se sono in pessime condizioni ma non mi va di stare sempre a invellettarmi, quindi tra poco devo farmi anche queste benedette sopracciglia, 57, quasi mezzogiorno, per non dire mezzogiorno, eh, quindi sì. Mezzogiorno. e quindi noi ci vediamo in un altro nuovo video e questo non lo so se lo monto o se lo lascio così ma lo do per forza montare prima di caricarlo e poi vengo direttamente da voi a guardare i vostri video quindi mi metto comodamente seduta sul mio divano scusate e sul mio divano, stavo per dire il vostro no, perché, vabbè le mie solite papere, ma vabbè e niente, ci vediamo in un altro video a parte dopo di questo, non lo so se riuscirò a fare tutto oggi ma ci provo ciao, un bacio a tutte buona domenica, like, commento iscrizione e attivate la campanella ciao